Una corsa per la pace, dopo due anni è tornata a Roma, Vivi Città, la 10 chilometri che si è conclusa in Campidoglio. Ce la racconta Stef Stefania Cappa. E essere qui per la pace sia un gesto importante di solidarietà. E oggi ci divertiamo, lo facciamo per stare tutti insieme. Podisti con i colori per la pace. Dopo due anni di stop, forzato per il Covid, si è svolta Vivicità alla sua 37esima edizione. Corsa competitiva e ludicomotoria, tappe nei luoghi simbolo dell'integrazione. 30 le città italiane coinvolte con Roma in prima fila. Roma oggi ha rappresentato una tappa importante della Vivicità. Siamo partiti. Dal campo sportivo Fulvio Bernardini siamo arrivati in Campidoglio toccando delle tappe molto eh, importanti, i luoghi delle vissuti dalla comunità ucraina, UNHCR, Amnesty International, compagni di viaggio con cui da settimane stiamo gridando con tutta la nostra forza no alla guerra. Tante anche le capitali straniere e città d'eccezione come Suciava, città romena al confine con l'Ucraina dove una nostra delegazione già da ieri sta portando gioco, movimento, solidarietà e da offrire a chi sta scappando dalla guerra. L'arrivo dopo 10 chilometri al Campidoglio davanti al Marco Aurelio per essere sempre più vicino alla popolazione in guerra.